Ciao ragazzi sono EssDMI4 e oggi sono in un nuovo video su questa volta siamo nelle Bedwars e sto facendo questo video un po' alla veloce perché non sono riuscito a registrare in questi giorni e quindi adesso sto cercando di fare il più velocemente possibile quindi spero che mi capiate a questo punto andiamo dai pink che però non è già tutto ha già barlato tutto con la pietra quindi mi serve eh, con il legno quindi <coughs> aiuto mi serve un ascio Это бы один день. Есть. Да, вот тут живёт. volevo trapparlo ma a quanto pare non si può fare l'ho riuscito a saltare di un blocco in sopra però almeno ho fatto fuori questo qua che sembrava forte ora riteniamoci questa roba qui il red secondo me adesso ci vuole pushare però noi andiamo agli smeraldi c'è cioè i diamanti e poi andiamo dal red Red mi voleva già pusciare. Ma ho guardato il letto, quindi direi assolutamente no. Questa mappa io la odio, perché è piena di buchi ovunque. probabilmente in questo video starò un po' in silenzio perché non so bene cosa dire quindi vi farò sapere se ho qualcosa da dire comunque sembrerebbero tutti abbastanza nabbi sinceramente eh? da come stanno costruendo quindi può. però non c'è uno smeraldo manca a pagarlo se sentite un sacco di rumori di sottofondo non è colpa mia perché fa caldissimo qua io ho lasciato la finestra aperta e giustamente quando lasci la finestra almeno l'ho fatto fuori quando lasci la finestra a casa aperta a casa aperta Lasci la finestra aperta a casa mia fuori iniziano ad esserci un sacco di rumori a quanto pare. Allora cosa volevo fare? Prendermi un bel arco. Mettere tutto qua dentro. Prendiamoci già anche un golem. E mentre ci siamo prendiamoci una miniatura per portarci dietro. facciamoci un po' di lana mi devo solo per far fuori gli yellow qualcuno che a quanto pare continua a venire qua al centro, comunque magari mentre che aspetto un attimo potrei approfittarne per parlarvi del mio server di discord che non so se tutti sapete che ce l'ho, ma è un server molto bello, allora deve mettersi pura suonare la campana. Allora, cosa. che ermore ci devono ancora essere prima. Il video che ho registrato prima ma che è durato un minuto. Allora, cosa sono venuto a fare qua? Di preciso. Ah, ecco sì. Mi dimentico sempre che sono il grigio. Sono il 14 Sono il... il ciano e adesso non sono iniziato di essere il grigio. Allora ragazzi, ho dovuto chiudere un attimo la registrazione per problemi e spero di, di poi riuscire a pubblicare il video in tempo Cos'è successo? Praticamente niente, mi sono messo solo l'armatura in diamante sono andato dal bianco che aveva 6 di vita e non scendeva oltre il 6 di vita, quindi non so cosa sto facendo adesso metto l'ossidione e sono a posto Adesso ho da fare fuori sto bianco che non so come mai non è morto prima e questa cosa mi dà fastidio adesso sono sicuro che non è morto anche perché con due gole tipo ultra scemo che ha lasciato tutto qua dentro il team white è stato eliminato perfetto so come ma va bene che l'ho acciso è caduto nel foto ora devo fare solo più fuori gialli ora ho sprecato due gole un po' così a caso e come mai qua non c'era niente Bum. facciamoci l'armatura al 3 Prendiamo la lana, prendiamo due TNT, magari prendiamoli solo due perché così è esagerato, prendiamoci anche un golem, e andiamo a pushare il giallo, sperando di riuscirci. Bene, ho deciso che mi farò la Ender Pearl. Anzi, se riesco mi faccio anche l'arco, quello lesse di smeraldo. prendo un attimo questo. Poi metto. Perché non mi ha Quindi spero che il video vi sia piaciuto, come stavo dicendo prima entrate nel mio gruppo Discord, spero che vi, possiate, vi possa piacere. Detto questo, ciao!